che dirette maldestre che dirette maldestre sì questa è la tecnica per l'addizione per imparare a dire bene le parole ma questa è un'altra storia sono molto contento di stare con voi oggi che qui da tor vergata stiamo trasmettendo per il canale tenerife world e per raccontare Contare il viaggiatore del mondo vorrei farvi vedere un personaggio che qualche anno fa l'ho intervistato, bellissimo nome Argenziano, dice Argenziano, ma chi è? È un pensionato che a un certo punto se ne è andato a Tenerife. Allora io adesso vado sul portale eh, Tenerife World e u Sergio Argenziano a Tenerife vediamo l'intervista di 10 minuti Eccoli, eccoci qua guarda, guarda che è bellissimo allora lo lascio così ehm, avvio e poi ne parliamo dopo il video Buonasera a tutti quanti. Oggi a Che Cosa è Tenerife? Eh, Francesco Gallori intervista eh, un amico che è venuto a vivere da poco qui a Tenerife. Eh, lo faccio presentare da solo. Sergio Argenziano. Perfetto. Sergio è uno dei tanti pensionati che è venuto qui a Tenerife a iniziare una nuova vita e vorrei... Lui che ci raccontasse, tu come hai scoperto Tenerife? Ero eh, scoperto tra tramite un collega che me ne, me ne ha parlato tanto di Tenerife. Eh? E, e Ho fatto un biglietto di, di 15 giorni e sono venuto le ultime due settimane di, eh, di, di maggio. Eh, un posto mi è piaciuto tantissimo e sarò portato. Prima di partire, l'ultima settimana sono riuscito ad ottenere un contratto d'affitto ad un appartamento Fantastico. e sono rimasto ultra contento perché i primi dieci giorni ero, sono stati inferno Sono proprio disperato, non sapevo Perché non riuscire a trovare chat, una... <ride> non trovava qualche cosa. Eh. Sicuramente, senti Sergio, eh, adesso a distanza, quanti mesi sono che sei qua? Un mese e venti giorni, 25 giorni. Fantastico. Dalla pausa, quando hai trovato prima l'appartamento, poi sei dovuto sì, tornare in Italia. Sono tornato in Italia, ho fatto il mio eh, presso l'ufficio, presso la l'anagrafe centrale, e eh, l'ho fatto gli ultimi giorni perché altrimenti non avrei potuto richiedere nessun tipo di documento. Bene. Perché facendo il NIE cioè la, la dichiarazione de, del cambio di domicilio sì. via a Tenerife non potevo più richiedere i certificati italiani e, e, di conseguenza? E di conseguenza sono, preso, sono partito con, questa, con questo che si chiama NIE. Che è, e sono venuto qua, qua e ho, cominciato e ho preso la... possesso di, quella prima, casa. di questa casa sì. la prima casa perché prima poi casa. qui a Tenerife può succedere di tutto di tutto <ride> e di più è successo <ride> che, al, che al limite che la cosa si era assurdo ho pagato da giugno fino a, a fino agosto per mantenermi la casa altrimenti non l'avrebbero affittata a loro volta e dopo dieci giorni che sono entrato nell'appartamento e proprio te mi dice, ma perché non te ne vai? Perché, perché tu porti donne, che tu porti amici? Perché te lo senti, sai no? Cioè. No, che io me ne vado, voglio andarmene via. Io me ne vado, io che. Perfetto, perfetto. E a fine mese me ne sono andato, ho trovato un altro appartamento qui alla Gaglietta. Che e siamo popoletta. proprio nel vario della Scaglietta, è una delle parti che personalmente mi piace di più perché non è turistica, è proprio di persone che vivono qui a Tenerife. Eccoci qua, Argenziano. È fantastico, un pensionato che parte dall'Italia e sbaraglia tutti e si integra con, anche con delle difficoltà. Vedere questa persona che eh, si dà da fare tantissimo, fantastico, argenziano, è una persona meravigliosa perché lui, io l'ho conosciuto è arrivato sull'isola anzi mi contattò attraverso eh, Tenerife World e lì poi nacque anche un'amicizia eh, andavamo in amici insieme e facevamo un sacco di attività insieme ok, oggi è stata una puntata fantastica raccontando il nuovo portale eh, Tenerife World e ci vediamo alla prossima, ciao!